a tutte io comincio esprimendo la mia solidarietà pubblica per gli attivisti curdi che in questo momento si trovano nei paesi che per effetto dell'accordo tra Erdogan e altri vedrà queste persone tornare in Turchia ed essere incarcerati senza processo e forse come Ocalan non ne sentiremo più parlare e andando in, berice, in merito al, al mio intervento io idealmente eh, riprendo in qualche passaggio l'intervento di Imma Barbarossa, forse la comune partecipazione al movimento femminista, e anche di Gianni Fabris. Lo faccio però articolando un lavoro che ho fatto insieme a un collega che non c'è più, più in questo momento, ma che era con me fino a ieri e che con me ha in qualche maniera partecipato alla discussione, si chiama Fabrizio Greco, attualmente è a Roma, sta seguendo probabilmente una delle vertenze più dure di questo paese quella che tiene insieme la questione dei navigator che insieme Litalia rappresenta forse una delle vertenze numericamente più importanti aperte e in qualche maniera anche la questione del reddito di cittadinanza insieme a fabrizio più o meno due anni fa abbiamo cominciato a partire dalle nostre condizioni professionali ed economiche quindi condizioni di precariato spinto ci verrebbe da dire a raccogliere eh, materiali su quello che è lo stato del lavoro, lo stato di salute del lavoro formale in Italia. Non mi nascondo che l'avevamo fatto partendo, come dire, da una sorta di romanticismo rispetto a questa questione, cioè noi pensavamo di rappresentare un certo tipo di fabbrica eh, implicitamente fordista, implicitamente maschile, in realtà quello che poi è tornato indietro in termini di prospettive non l'abbiamo fatto con un lavoro di campo, l'abbiamo fatto interrogando quelli che lavorano nell'accademia e che sul lavoro formale scrivono. Ce n'è tornato indietro un quadro abbastanza inquietante, che però si può assumere eh, diciamo, come elemento vertenziale in questo. Tanta, tanta, tanta produzione in piattaforma, ovvero tanto slittamento dal luogo socializzante della fabbrica all'individualismo spinto delle economie di piattaforme che siano eh, globo o quant'altro, insomma, insomma in questo momento ho un vuoto, eh, tanta tanta eh, economia del formale che diventa informale, sistematicamente si perdono dei diritti, sistematicamente, questo è l'altro elemento, non si trova sfondo per una pertenzialità diffusa. Dico questo collegandomi in particolare a due casi della fabbrica tradizionale. Uno è un lavoro di con ricerca gestito da Bubico che racconta come il liberismo o il tardoliberismo entra nella fabbrica, come in realtà si impossessa del potere intellettuale di queste, potere, di queste persone, come mette a valore o a estrazione di valore, direbbe qualcun altro, quella che è la creatività. E come in realtà costruisce all'interno di quelle stesse fabbriche il conflitto tra questo personaggio nuovo che si chiama team leader e il resto eh, di quello che rappresenta la sciurma. E l'altra questione, ovvero di un'avvertenza agita a seguito, della, um, di quella che era la costituzione della new core e che è andata avanti per un bel po' di tempo che riguarda gli operai della FIOM che oggi si trovano all'interno di Stellantis ovvero um, il fatto che non vi fosse più possibilità di rappresentanza sindacale e che in qualche maniera l'unica modalità di rappresentarsi era la tutela di natura giuridica io da questo punto di vista voglio uh, dire delle cose precise eh, io sono convinta che eh, i semi i sociali di una lotta diffusa a partire da quello che eh, Fabris chiama eh, comunità di base, un senso vertenze della base, c'è. E perché ne sono convinta? Perché partendo appunto di questa vertenza industriale che trova come unico sfogo la risoluzione giuridica, per caso, ma veramente per caso, abbiamo cominciato, senza che in questo momento ci siano risultati pubblici, a studiare invece le altre vertenze sul mondo del lavoro. Che cosa viene fuori da queste vertenze? Intanto che c'è un'estrema solitudine e che questa solitudine si autorappresenta individualmente a partire da quella che viene chiamata identità di sesso, di genere, di forma, di cultura, di lingua, attraverso l'istituto giudiziario. Cioè le persone, non avendo più una rappresentanza larga, si autotutelano da sole attraverso l'istituto della procedura del lavoro civile. Ovviamente con tutti gli effetti che potete immaginare. Secondo, che questo si collega in qualche maniera all'estrazione di valore. E qui voglio fare un inciso. Anch'io come Imma Barbarossa non amo molto la definizione di sinistra populista. E credo e questo voglio essere molto preciso, che nel caso di Movimento 5 Stelle non c'entra assolutamente niente. Io la penso come il compianto Alessandro Dallago, il Movimento 5 Stelle deve la sua fortuna a un'estrazione di valore particolare che secondo me si ripresenta appunto nelle piattaforme, ma si presenta un po' ovunque, anche nelle forme di eh, entertainment, che siano commerciali, che siano algoritmi e quant'altro, che trova nella modalità di erogazione di quel progetto la sua fortuna. Quel progetto non ci appartiene, quel progetto non ci appartiene perché è un progetto orientato all'estrazione di valore, non ha nulla a che vedere con quello che descrive la Clau, su cui io personalmente anche lì non sono assolutamente d'accordo. Io penso invece che la via come altri sia la costruzione di una sinistra diffusa, dal basso, popolare intergenerazionale, intersessuale, interdifferenziale. Solo riuscendo a mettere insieme i pezzi che noi non vediamo e che appunto poi trovano nell'istituto giudiziario una qualche forma di ricostruzione dell'avvertenza, noi facciamo quello che è il nostro valore e soprattutto impediamo quello che è l'altro punto essenziale di questa dialettica, l'estrazione di valore. Cioè mentre noi siamo ehm, attenti al percorso della rappresentazione qualcun altro da questo percorso di valore. Estrae valore. Il Movimento 5 Stelle ha estratto valore dai corpi e soprattutto da una tradizione politica. E mi fermo qua. Grazie Anna.